non dobbiamo dimenticare che la buona notizia è una buona notizia straordinariamente gloriosa e eternamente potente perché risolve una situazione che è eternamente tremenda così tremenda che io non so descriverla per natura tutti gli uomini e tutte le donne sono destinati ad un'eterna perdizione quando il figlio che tu ami è nato se non interviene la fede a salvarlo tuo figlio è destinato all'eterna perdizione meditavo un giorno su un'affermazione di un di un pastore che diceva io vorrei che i miei giovani che stanno cominciando il loro cammino nel servizio cristiano per essere pastori, predicatori, più che stare cinque anni in una scuola biblica, che stessero semplicemente cinque minuti all'inferno, affinché si rendessero conto qual è il valore della loro predicazione. Ma che cos'è l'inferno? È, è un'alternativa al paradiso? No, l'inferno è un eterno tormento Che non avrà mai fine Quante preoccupazioni danno i figli Io e mia moglie non abbiamo figli nostri Ma abbiamo tanti figli tra i vostri figli E noi piangiamo per loro Spendiamo tempo con loro E sapete perché? Perché se loro non sono ancora salvati è loro che hanno bisogno delle nostre attenzioni più che tutti gli altri ve ne rendete conto sì o no di questo? se voi avete in un mare in tempesta 50 persone che sono già sulla nave di soccorso e 20 che sono in mezzo al mare chi sono quelli che hanno bisogno delle vostre attenzioni? chi sono? ci sono uomini, donne che pensano di avere i piedi sulla terra ferma? e invece sono in mezzo alla tempesta e non considerano questa verità l'inferno inizia e non ha fine c'è un solo modo per vivere ed è Cristo Gesù tutto il resto è inganno e morte il diavolo viene e ti dice sei giovane sei bella sei bello hai talento va vai dove è il tuo nome scritto nel libro della vita sei completamente arreso al Signore puoi vantarti dinanzi a chi ti sta a fianco di essere stato reso diverso un altro un'altra che vivi controcorrente che non ami le cose che altri amano puoi tu testimoniarlo puoi tu dire il mio nome è stato scritto nel giorno in cui il mio cuore è cambiato ha Dio cambiato il tuo cuore non mi importa se hai undici anni, dieci, nove perché dinanzi al trono ci sono grandi e piccoli non smettiamo di piegare le nostre ginocchia perché la somma di tutti i problemi che i vostri figli i vostri nipoti avranno nel corso di questa esistenza non può essere minimamente paragonabile dal problema che oggi essi hanno se non sono salvati se siamo in bilico tra il mondo e Dio pazzi come puoi stare in bilico tra l'inferno eterno è la salvezza eterna che oggi Dio ti offre e che domani potrebbe non offrirti più. Pazzia rimandare. È follia tapparsi un orecchio e ascoltare la voce di Dio solo a metà mentre con l'altra si ascolta la voce del mondo. Cosa desideri mentre l'inferno è ancora acceso sotto i tuoi piedi? Cosa desideri sia uno solo l'oggetto dei tuoi desideri? e per questo prega notte e giorno Cristo Gesù il tuo Signore l'unico che può salvarti